Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo genitori nell'era digitale. Ho un onore oggi di presentarvi e di scambiare anche due chiacchiere con la dottoressa Maria Amantea, criminologa esperta di progetti educativi scolastici per il disagio giovanile, sia a livello regionale che interregionale abbiamo già avuto modo di parlare con lei di confrontarci sulle tematiche appunto legate al disagio giovanile oggi entreremo un po più nello specifico parlando proprio anche del senso della vita della responsabilità nei confronti e per i nostri ragazzi quindi ciao maria benvenuta grazie grazie mille eccomi qua vediamo in cosa posso essere utile ecco con qualche suggerimento Sarà sicuramente utilissima, Maria. Allora, innanzitutto eh, aiutiamo i nostri ascoltatori a conoscerti meglio, quindi ci dici due cose su di te. Io so che tu in realtà sei veramente sei un vulcano di attività, fin da quando noi ci siamo conosciuti veramente un'esplosione pazzesca, eh, quindi sicuramente hai tantissime... Eh, attività appunto in essere anche in questo periodo. Quindi, se ci vuoi raccontare un po' in generale di che cosa ti occupi e che cosa stai facendo in questo momento, d'accordo. Allora, io sono una docente, ho una formazione giuridica e, e svolgo anche l'attività di criminologa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 Ere geologiche probabilmente, che è il concetto della noia, ossia noi spesso tendiamo, ci preoccupiamo quando i nostri ragazzi, magari anche i nostri figli, si annoiano perché li vorremmo vedere sempre felici oppure sempre performanti. Allora ecco che gli iscriviamo a 10.000 corsi, pallavolo, nuoto, calcio perché nulla di male, sempre sport fa sempre bene, ci mancherebbe, però il problema poi qual è? Il problema poi è che questi ragazzi non hanno più spazi per se stessi e quella, quella noia che noi solitamente ormai nella società nostra ehm, noi attribuiamo alla noia un'accezione profondamente negativa perché la vediamo come il contrario dell'entertainment tutto deve essere divertente tutto deve essere funny o anche ad esempio eh, anche il contrario della produttività perché se stai lì a tra virgolette cazzeggiare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 Ma è fondamentale, sì. è tutto fondamentale, nel senso che insieme bisogna collaborare. Ecco perché la sinergia scuola-famiglia. Purtroppo scuola-famiglia... Eh,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 A me in, viene in mente anche una ricerca, adesso la cito a memoria, quindi non mi ricordo bene sì. i riferimenti al volo, um, una ricerca già di uno o due anni fa sul bullismo nelle scuole e uh, i ricercatori avevano rilevato che eh, più i ragazzi si sentono parte dell'istituto scolastico, adesso lo sto mettendo molto facile, però comunque il succo è questo, quindi più i, nostri, più i ragazzi, gli studenti si sentono parte dell'istituto scolastico, quindi parte integrante e integrata dell'istituto scolastico, e meno, cioè, è, è probabile che emergano atti di bullismo. Questa è, questa è una ricerca che è stata fatta all'interno di alcuni istituti scolastici, quindi riprendendo il concetto tuo, quindi di politica intesa nel modo che hai detto tu io mi immagino se noi permettessimo dando anche gli strumenti giusti ai nostri ragazzi di sentirsi parte a questo punto non solo dell'istituto scolastico che comunque rimane circoscritto va benissimo del territorio e della comunità con la c maiuscola adesso io non voglio fare il profeta di turno con la sfera di cristallo ma chissà quante quanti eh, quanto disagi in meno questo è, progetto, questo è un progetto già uh, diciamo messo in atto, che è proprio quel progetto che ti dicevo, civica educazione per futuri cittadini sì. attivi, eh, che mira proprio a responsabilizzare, mira a realizzare degli scambi e degli esempi sì. di buona pratica, no? perché è anche bello che le porte di un istituto scolastico siano aperte, questo che cosa offre? Io l'ho fatto per un altro progetto del tutto innovativo che è l'educazione alla prevenzione della violenza di genere, il progetto Io Valgo nella scuola primaria sì. che anche ora diciamo parte dall'infanzia fino a, alle superiori. Ma sì. il concetto qual è? Aprire le porte di un istituto scolastico e ospitare quindi la territorialità, quindi altre piccole comunità educanti di altri istituti dove i ragazzi mm -hmm. possono confrontarsi, ok? Questo ecco è fondamentale. Cosa avete fatto voi? Cosa eh, proponete di fare? Far comprare, è qui che si costruisce il sapere. Um, istruire significa darti nozioni, e ci fermiamo lì. Mm -hmm, e lo certo, scienziato ottiene sì. dei risultati mm -hmm. perché oltre alle nozioni che sa, sperimenta, no? Il termine sì. sperimentare. Sperimentare a livello sociale e culturale significa mettersi a confronto, crescere nei Widibete e consentire ai ragazzi di essere comunità. Questi ragazzi hanno altro che intelligenti, per me hanno una sensibilità enorme e sta a noi adulti poterli valorizzare, sta a noi adulti fargli comprendere alcune cose, sta a noi adulti fargli comprendere che quello che hai in mano, perché tu sei nato nell'era digitale e hai avuto molto più stimoli di me con quello che sai fare, ma tu puoi... Puoi avere il mondo in mano, ecco devi, devi educarli a fare in modo che abbiano delle passioni costruttive, passioni, se c'è l'entusiasmo, se c'è la passione in qualcosa, e eh, tu avrai un leader in qualcosa, ti piace cucire? Sarai un leader, non lo so, a livello sartoriale, nascerai sì, dal sì. nulla, eh, sì, ti sì. occupi di una determinata tematica, ti occuperai di questo, a me interessa, sì. per esempio, capire come aiutare i giovani sin da subito, quindi la prevenzione. Allora cosa fai? Ti aggiorni, studi, vai a capire centomila cose, e fai un confronto con altri paesi, devi capire certo. cosa ha funzionato cosa non ha funzionato e metterlo in pratica. Metterlo in pratica. E questa è la responsabilità. Quella famosissima frase che io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 uno per servire eh, eh, un film ce lo... dove c'era dove c'era un robot insomma che ah, sì, era la frase l'uomo bicentenario ah, okay, bellissimo perfect. il film il romanzo di asimov anche se un po differente un robin williams che è sempre oh, lui, okay. comunque quindi certo. sì, sì. Uno è, uno... ci... sì, sì cosa ci deve far capire che è l'uomo e la sua umanità che deve andare avanti. I nostri ragazzi, e eh, eh, siamo in una società troppo individualista, ok. L'individualismo porta ad un'indifferenza sociale: cosa significa certo. che, se io vedo qualcuno che sta male per strada, io sto bene vado oltre, chissà che cos'è che ha, ah, non mi avvicino, devo chiamare ora l'autobolanza, poi mi devo fermare, magari poi mi chiedono i miei dati, poi io vado di fretta e robe varie, esatto. non va bene, non va bene, ecco uh, che va umanizzato il tutto, va umanizzata anche no, l'educazione, digitale ecco perché educazione civica la piattaforma che se non vanno sto cercando più volte ma eh, secondo me e eh, vediamo un attimo se lo tanto trovo guarda maria non ti preoccupare perché sì. tanto poi metterò tutti i riferimenti nella descrizione quindi okay. con tutti i link anche e eh, così via anche a questo il, il sillabo sì chiamo. avevo ragione Il, il sillabo. sillabo. Okay. ok va bene Ok. E ora perfetto. faranno qualcosa di analogo e stanno preparando qualcosa di analogo anche per le scuole primarie, quindi per i più piccoli. Ok, va bene. Bello, molto bello. Guarda, Maria, ti ringrazio tantissimo. Eh, poi, ecco, avrò cura, poi te lo chiedi, te li chiederò, quindi mi passerai tutti i riferimenti eh, da inserire poi nella descrizione, ok? Così le persone sapranno raggiungere te, raggiungere il tuo progetto anche questo il sillabo e così via non lo trovano okay. tranquillamente anche sì, su internet sì. c'è di tutto l'unica cosa ecco io penso che eh, se noi ci atteniamo ripeto nuovamente a quella frase lì mm -hmm. che bisogna dimostrarla la responsabilità io non ti posso richiamare perché non ti sei certo. comportato bene quando tu francamente da professionista o da altro hai dimostrato Altro, ecco, sì. se noi e i nostri ragazzi ci teniamo è un investimento sul futuro, sulla società, è importante lavorare bene prima e soprattutto lavorare con le famiglie, perché se le famiglie si rendono conto che tu ci tieni i loro figli, che eh, ti fai in quattro e credimi che di insegnanti io ne ho viste tante, tante. Addirittura ho visto anche insegnanti che con i loro soldini andavano a comprare del materiale. L'ho visto io, eh, per fare dei lavoretti a robe varie. Questo per dirti cosa? Che se le famiglie si rendono conto che tu dovete essere, cioè che la scuola, insieme, a, insieme appunto alle famiglie, eh, sono un tutt'uno, no? Un tutt'uno un'alleanza vera e propria per aiutarli a, a farli crescere in un certo modo sicuri ma io sono convinto al 100% che insomma eh, le cose insomma si vedono sono palesi certo, sono, palesi, certo, sì, sì. Sì, sono sì. palesi va bene Maria grazie, grazie mille veramente per questa enorme chiacchierata ricchissima di spunti io non eh, forse per me non chiuderei mai questa chiamata Andrea Vando, grazie! Però, ahimè il tempo è, è tiranno, eh, torno a ripetere, sicuramente poi sarà mia cura provvedere nella descrizione, quindi in forma testuale, tutto ciò che serve, poi appunto link, riferimenti vari, quindi poi eh, me li fornirai, per il momento io ti ringrazio, tanto grazie è, a te, sicuramente, Grazie a te, sicuramente avremo modo di riparlarne perché c'è veramente tanta, eh, tanta canna al fuoco e, e c'è anche soprattutto tantissimo da fare, c'è tantissimo da fare per i nostri ragazzi, eh, per cui non se ne ha mai abbastanza anche eh, di questi progetti, di questi interventi, prevenzione. E così via, c'è veramente tanto tanto lavoro da fare e detto personalmente vale anche la pena farlo. Ecco. Certo, quindi, sempre. sicuramente, esatto, quindi sicuramente ne riparleremo. Perfetto, allora, di nuovo grazie a te, Maria. Grazie a te per, questa, e... per questo confronto che è comunque è un confronto di crescita anche per me. Ecco. Grazie mille e sicuramente soprattutto grazie a voi che ci avete seguito fino a qui. Noi comunque ci rivediamo alla prossima. Un saluto a Ivan Ferrero. Ciao.